Bentrovati da Gerardo Paterna per ReTV, TV. Oggi un'intervista speciale con un ospite speciale. Infatti, parliamo in questa intervista proprio di recruiting, di reclutamento, di ricerca di agenti immobiliari da inserire in una rete eh, immobiliare molto, molto importante. Lo facciamo insieme a Christophe Feichenbuz, mm -hmm. che è area manager di Engel Folkers Italia. Ciao Christophe e grazie. Ciao, per ciao Gerardo, grazie dell'invito. Benissimo. Allora, dall'accento capiamo che abbiamo subito che non sei milanese, eh? Cosa ci fai qui in Italia? <ride> Infatti non sono milanese, sono tedesco, sono in Italia da ormai tre anni per la eh, Engel Forecast. qui in Italia e devo dire che mi trovo molto bene qui in Italia ed è un piacere essere qua oggi con voi e con eh, i vostri spettatori. Grazie, Buongiorno. grazie mille Christophe. Allora, cominciamo subito eh, così, a parlarci di eh, Engel Falkers. Quindi eh, abbiamo già avuto qui in studio ospito Alberto Cogliati che ci ha parlato lungamente dell'azienda, però è importante che magari eh, ce la rappresenti un po' da, da uomo diciamo, dell'azienda, ma indipendente uh -huh. rispetto diciamo, alla, al direttorio ufficiale. Ecco, quindi, eh, come vedi questa società? Eh, cosa fate? Come vi posizionate? Uh -huh. Allora, England Fercas? noi siamo leader nel mercato di eh, intermediazione immobiliare nel settore di prezzo. Siamo presenti con oltre 700 uffici in tutto il mondo, in 37 Paesi eh, su quattro continenti, nenti, quindi abbiamo attualmente 8.000 collaboratori in tutto il mondo. Siamo eh, presenti nel settore residenziale, commerciale, c'è anche la divisione aviation, quindi per chat privati, poi c'è anche la divisione yachting per yacht eh, di lusso e poi siamo presenti anche con resort di un certo livello anche in tutto il mondo il nostro core business è il settore residenziale qui siamo forti anche in Italia attualmente, attualmente vediamo una forte crescita anche in Italia con 55 licenze 32 shops sono già operativi quindi gli altri sono nella fase iniziale fase di start up e questo è anche il motivo per cui sono qua oggi perché con questa crescita forte in Italia stiamo cercando accenti immobiliari in tutta l'Italia. Ah, benissimo. In Italia, eh, dove siete presenti come, come regione? Mm -hmm. Se sì, forse vediamo la mappa adesso, come possiamo vedere siamo presenti in tutta l'Italia, iniziando dal nord-ovest in Liguria con eh, la nuova apertura a Imperia, a Lassio, anche in Valle d'Aosta, saremo presenti operativi tra breve, poi vediamo anche al nord i laghi come il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Seo, il lago di Garda, poi anche in Veneto con Venezia, prossima apertura anche a Jesolo, eh, importante saranno anche i partner, li, le aperture di Verona e di Padova poi eh, nelle grandi città siamo a Milano ovviamente, a Roma con il Metropolitan Market Center con attualmente 200 agenti immobiliari operativi. Dove c'è Marco Rognini. Che salutiamo Ciao Marco. Ciao, Ciao Marco, Marco. Sì. Okay. sì stanno facendo un ottimo lavoro a Roma con, sì, attualmente, 200 agenti immobiliari ma poi ci saranno delle aperture eh, anche a Sabaudia, una località importante, a Olbia, siamo già presenti a Porto Cervo, come sappiamo, sì, sì. ma anche al sud, a Gallipoli, a Lecce saranno le prossime aperture e poi in Sicilia siamo forti eh, con i nostri shop. Le prossime aperture in Sicilia saranno a Trapani e anche a Catania. E poi non vorrei dimenticare la Toscana con gli shop a Firenze, Viareggio, a Siena e poi un'altra apertura importante sarà a Civitanova. Marche ah, e quindi okay. eh, sì come ultimo eh, location ultima location vorrei anche nominare l'Alto Adige quindi al nord con le aperture di Merano di Bolzano a Cortina siamo presenti quindi come vediamo in tutta l'Italia stiamo cercando eh, in tutta l'Italia attualmente il numero di 300 agenti immobiliari in tutta l'Italia quindi su mercati da quello che ho sentito comunque che che conservano di valori immobiliari importanti mm -hmm. e che attirano una clientela comunque straniere in modo uh -huh. rilevante, quindi diciamo si sposa perfettamente questo tipo di uh -huh. mercato, uh -huh. di mercati con la vostra eh, politica di eh, lavorare uh -huh. sicuramente in un segmento di livello direi medio alto, ecco. Esatto, il um, segmento è medio-alto, quindi siamo operativi nel settore di pregio che in questo settore non abbiamo visto la crisi, quindi anche negli ultimi anni abbiamo um, sì, realizzato una crescita importante in Italia, l'anno scorso abbiamo raddoppiato il nostro fatturato qui in Italia e quindi le tendenze sono molto positive e come dici anche tu Gerardo, quindi la richiesta internazionale c'è, ci sono dei clienti dalla Germania, ovviamente dal Belgio, eh, un po' meno adesso l'inglese, soprattutto con eh, Brexit, ma poi la richiesta anche eh, internazionale come dagli Stati Uniti. Abbiamo avuto una vendita importante con un eh, cliente dal Brasile, eh, proprio internazionale, soprattutto nei mercati di eh, seconda casa certo. e, e questo definisce anche il profilo eh, della immobiliare che stiamo cercando. Sì. Infatti la domanda era proprio quello, che tipo di profilo state cercando? So che in Engel Folkers sono tutti quanti eh, magri, alti, belli, con gli occhi azzurri, quindi Alberto mi ha già detto che se voglio entrare in azienda devo perdere almeno 15 kg e farmi crescere i capelli, no? Infatti è detto te per umiliarmi un po' oggi. Daccontaci un po', allora, chi state cercando? Sì, stiamo cercando accenti di un certo livello, non devono essere magri, alti, biondi, ma devono avere delle qualità. Ovviamente stiamo cercando gli agenti migliori eh, sul mercato perché la clientela è di un certo livello quindi certo. se abbiamo una richiesta internazionale eh, i nostri futuri accenti collaboratori devono parlare, sì, l'italiano deve essere perfetto ma anche la conoscenza della lingua inglese certo. è importante e poi parlando dei mercati al nord ad esempio dei laghi, il lago di Garda qua una lingua, una co competenza, conoscenza della lingua tedesca è importante eh, sì. ma anche altre lingue come il francese Um, altre competenze possono essere un plus ma eh, non è obbligatorio parlare cinque lingue per sure. entrare in England focus, importante è anche la um, competenza um, um, di comunicazione quindi per gestire rapporti con eh, clienti esistenti di un, un certo livello le trattative, parlando di eh, trattative con immobili di un milione e su, possono essere anche più lunghe, quindi è anche importante la eh, capacità di poter real, real, um, relazionarsi certo. con i clienti e quindi di creare un certo rapporto di fiducia anche con questi e clienti e mantenere certo. questo rapporto anche nel tempo e quindi um, noi come Englum Focus uh, mettiamo a disposizione anche una certa formazione la leadership eh, dai nostri team leader, dagli office manager per lavorare a queste competenze poi è importante anche um, la il uh, lavoro di squadra, questo è importante, quindi noi um, parlando di una realtà con uh, 15-20 agenti immobiliari per uno shop, um, se uno ha il cliente acquirente l'altro ha ah, la proprietà, importante parlarsi, ottimizzare il processo di vendita, certo. quindi lo spirito di collaborazione, non soltanto all'interno dello shop, ma all'interno della rete di Englum Focus è importante, perché è uno spirito vedi che vediamo non soltanto in Italia, ma in tutto eh, il mondo, questo spirito di collaborazione, tante generazioni eh, ci arrivano da altri paesi anche, e questo anche il brand, il, eh, la rete internazionale, che è un valore importante di Englum Focus, che Crea, äh, crea business adjunto per tutti gli shop e quindi anche per il singolo agente immobiliare. Poi un altro punto importante è lo spirito imprenditoriale di un agente immobiliare perché noi affidiamo una zona di competenza al singolo agente e quindi l'agente essendo responsabile per questa zona in esclusiva deve gestire la sua zona in maniera proattiva, deve essere presen presente nel territorio, deve essere anche ambasciatore del marchio England Focus, dei servizi, del metodo di England Focus, degli immobili più importanti che avrà il portafoglio eh, per commercializzare, quindi qua ci vuole un certo spirito eh, imprenditoriale anche certo. per essere presente nel, nella propria area di competenza. Bene, Cristofo allora parliamo agli agenti immobiliari. Uh -huh che sono sicuramente molto sensibili al tema eh, diciamo delle prospettive economiche, uh -huh. quindi eh, cosa offrite voi su un piano, su un piano economico uh -huh. e la seconda domanda che vorrei farti è che cosa eh, vi differenzia rispetto uh -huh. ai competitors che in questo momento sono uh -huh. anche loro alla ricerca di, uh -huh. di, di possibili candidati. Uh -huh. Ok, per il sistema di remuner remunerazione um, offriamo un piano orientato alle vendite, quindi eh, se uno è bravo, se uno gestisce bene il contatto con i clienti, eh, se uno sa come fare o oh, quello che impara, poi da noi come fare eh, le acquisizioni di un certo tipo, eh, avrà opportunità di guadagno molto elevate. Eh, quindi abbiamo degli agenti immobiliari che sono in England Focus da tanti anni, da 10 anni, da 15, da 20 anni, eh, che guadagnano molto bene anche grazie a questo piano tarifario, questo piano di remunerazione e poi anche approfittando di, eh, del marchio, del brand, della rete internazionale è po eh, possibile aumentare la visibilità del lo shop e del singolo agente, quindi eh, noi mettiamo a disposizione la piattaforma migliore eh, sul mercato, quindi questo è l'obiettivo eh, la gente avrà tutti questi strumenti a disposizione quindi o in ufficio, nello shop oppure a casa, eh, quando sarà fuori anche per gli appuntamenti, per le visite, la gente avrà accesso a questa piattaforma quindi per offrire il servizio migliore al cliente. Sì. Poi um, mettiamo a disposizione un uh, piano di onboarding quindi se uno inizia in un angolo focus se il nuovo agente sì. ha Ah, esperienze nel settore delle, delle vendite ad esempio, poche esperienze nel settore immobiliare, ma anche per quelli che hanno già tanta esperienza nel settore immobiliare eh, ci sarà un piano di onboarding eh, dedicato per ogni singolo agente, quindi l'agente viene seguito dal office manager, dal team leader, dall'assistente e così, quindi non sarà mai solo questo agente, e spieghiamo come fare l'acquisizione, come gestire i rapporti eh, con i clienti e cosa significa lavorare eh, con il metodo il metodo ci differenzia anche dagli altri, quindi un servizio dedicato a ogni singolo cliente, un servizio su misura e quindi tutti o tanti clienti che hanno venduto, che hanno comprato con English Focus tornano. Uh, per la prossima trattativa oh. anche in England Focus e questo è anche un punto che ci differenzia dagli altri uh, cioè non la fedeltà del cliente la fedeltà tempo, del okay. cliente, esatto e poi okay. uh, dopo questo piano di onboarding c'è anche un uh, corso di formazione della nostra Academy uh, di England Focus, quindi il nuovo agente avrà una settimana di training molto intensivo con webinar prima del corso, con webinar anche dopo questo corso, con altri agenti immobiliari di tutta l'Italia, quindi l'agente avrà il modo di conoscere tutti gli altri agenti immobiliari e license partner eh, in tutta l'Italia ma sarà un training dedicato alle vendite alle sue competenze, alla sua eh, crescita professionale che continuerà poi anche dopo questo corso. Il nostro obiettivo è di avere gli agenti immobiliari non soltanto per pochi mesi, ma di creare, di stabilire una collaborazione a medio, e a lungo termine, come dicevo prima, quindi ci sono tanti agenti immobiliari che sono in Engelferks da tanti anni e questo è l'obiettivo, quindi avere gli accenti immobiliari migliori del mercato che sono in grado di gestire eh, questi rapporti, i migliori clienti i, del mercato, i migliori <ride> clienti del mercato <ride> okay. esatto, quindi eh, cioè, okay. mettiamo tutto a disposizione per il successo okay. eh, del nuovo accento immobiliare. Possiamo dire quindi eh, per restare un attimo sul tema diciamo economico che in funzione della, eh, delle competenze e del profilo del candidato vestirete un'offerta uh -huh. economica a, a misura? Esatto, sì. esatto, è così. Quindi, allora, quando. Una non, non hai fatto prima, non ci hai dato numeri percentuali, mm -hmm. cose che alcuni altri mm -hmm. eh, diciamo, mm -hmm. eh, mettono sul tavolo mm -hmm. subito. Quindi, ci fai pensare che comunque mm -hmm. ci sia una profilazione anche della, esatto. del possibile candidato e quindi eh, una proposta economica che eh, mm -hmm. sia compatibile con le competenze mm -hmm. del. Del, del, Dell'agente immobiliare esatto. Quindi, anche questo piano è ovviamente su misura. Quindi, certo. noi avendo um, delle di candidature dei, di candidati molto interessanti. Questi candidati sono eh, fortemente anche motivati. Quindi, se un candidato ci dice sì, io vorrei guadagnare questo, eh, poi um, troviamo il modo per arrivare a queste cifre. E poi è tutto studiato eh, prima Quindi abbiamo definito anche le zone del singolo agente ogni agente in England Focus avrà lo stesso potenziale, è eh, l'obiettivo di arrivare al 10% del mercato e poi ehm, definiamo tutta l'attività che è da fare per arrivare proprio a questo obiettivo, anche dello stipendio alla fine. Certo. Comunque, come detto, è possibile eh, guadagnare molto bene in England Focus e poi c'è un piano tarifario a scaglione, quindi eh, se uno ha fatto le prime vendite, anche la percentuale cresce e quindi certo. alcuni license partner hanno implementato il sistema arrivano fino al 75% delle provvisioni okay. dopo, eh, dopo ve, alcune vendite okay. e quindi eh, um, questo soltanto e come, come è esempio significativo come... comunque. Ecco. Esatto, sì, sì, esatto. Sì. E quindi eh, anche questo è uno dei motivi per cui eh, gli agenti immobiliari eh, in Engel Focus eh, rimangono per tanto tempo perché dal punto di vista eh, economico stanno bene, hanno tutti gli strumenti a disposizione, hanno il metodo a disposizione, hanno questi clienti. Fidelizzati anche hanno dei feedback molto positivi che arrivano anche direttamente da me in, sedia, quindi in serie, quindi è proprio piacere avere questi feedback sì. e poi anche questa passione di lavorare insieme, questa passione di, del lavoro di gruppo, questo spirito di gruppo con tutta la rete in Italia che fa la differenza. Quindi, un clima aziendale molto. Um, Molto dinamico, manamico, nazionale, internazionale, che fa anche la differenza, eh, che fa entrare, che ci fa avere tante candidature di agenti immobiliari, di futuri agenti immobiliari e come ho detto noi stiamo reclutando 300 agenti immobiliari in Italia e quindi nei, nei prossimi 12 mesi, che non è poco, ma secondo me ci arriveremo, eh, quindi questo è il nostro obiettivo. I colloqui dove li fate? Li fate nella vostra sede di Milano? I colloqui um, non li facciamo nella nostra sede di Milano, okay. ma eh, potete mandarci i vostri CV direttamente a questo indirizzo email che vediamo adesso sì. sul monitor, quindi eh, italiagiocciolaenglionfocus.com okay. e così ci potete indicare eh, dove vorreste lavorare e poi inoltriamo la vostra candidatura al nostro license partner locale che okay. entrerà poi in contatto con voi. In questo caso, quindi con il primo contatto eh, telefonico, un colloquio, di pochi minuti e poi c'è l'invito eh, per questo colloquio in loco col nostro license partner locale. Poi potete trovare tutte le informazioni anche per il reclutamento, una pagina dedicata anche al al reclutamento, alle proposte di lavoro, opportunità di lavoro eh, sulla nostra landing page, la pagina online, eh, questa la trovate, lo vediamo anche qua ehm, sullo schermo, adesso su eh, www.engelforkas.com Italia, con tutte le informazioni anche dove siamo presenti in Italia, io ho fatto soltanto una breve sintesi delle nostre Aspetta. location eh, prima, ma così sulla nostra landing page, eh, gli agenti immobiliari futuri agenti vedranno dove siamo presenti, dove saranno le prossime aperture e dove ci sono le opportunità di lavoro in Italia. Ci hai fatto venire voglia di mandarti un sacco di curriculum, quindi cosa aspettate? Se volete diciamo, fare un salto di qualità, se non siete soddisfatti del tipo di professione che svolgete ad oggi, sicuramente Engel Volkers eh, vi propone uno scenario, un punto di vista decisamente alternativo. Christophe, allora i minuti sono, siamo giunti alla fine, sono, sono terminati. Ti ringraziamo per questa, per questa occasione, speriamo uh -huh. di rivederti presto in studio, magari insieme ad Alberto, uh -huh. vedremo quanti agenti immobiliari hanno, hanno presentato le, le candidature, quindi eh, aspettandoti la prossima uh -huh. volta, eh, da Christophe e, e Gerardo per il recruiting di Enger Falkers, un saluto e ci vediamo poi alla prossima occasione. a presto. A presto, grazie.